Buongiorno! Preparazione con isolante prima della resina. Questo è un angolo cottura isolante. Qui abbiamo messo il nastro per eliminare il soffitto e qua ci verrà l'angolo cottura. Sì.